Ma c'è, lo sai, detto qua? C è, c è, cosa la seconda? Se eh? buongiorno. Ah, buongiorno. Ah, buongiorno, sono Giulia, volontario di protezione civile. Vedevo che stavate guardando il mm. notaino, ma qui parliamo di terremoto. Secondo voi cosa c'entra il con col terremoto? È quello che ci chiedevamo proprio. Allora vi faccio subito una domanda. Se arriva una scorsa di terremoto, subito dopo che questa scorsa c'è stata, voi che cosa fate? Andiamo via subito. Andate via ah, ah, subito. Benissimo. E cosa ah, credete? Vi sì. fermate a dare gli occhiali, di guardare a ah, fare Assolutamente, non c'è ah, tempo. È, non è tempo. Non è, questa è la risposta. Mi siete dati la da solo la risposta. L'opportunità di tenere uno zaino cosiddetto di emergenza vicino alla porta di casa, con l'ingresso, perché in questo caso prima di uscire si prende lo zaino dove si è già messo tutto il necessario in maniera tale da non trovarsi sprovvisti dopo. dopo. Dopo la scorsa voi rientrate subito in casa. No. Esatto, qui vedete l'importanza. Allora, vedete. questo è un zaino che è già pieno, questo è che è vuoto. Cosa Proviamo a vedere una ciascina. Che cosa ci mettiamo? Eh? Io adesso dico delle cose e vediamo se mi seguite. Allora, innanzitutto pensiamo alla nostra salute. Voi se avete qualche medicina, se ti cartesi, qualcosa, sì. ne prendete specifiche. L'importantissimo sì, sì. sono le medicine, soprattutto le specifiche, quelle che prendete abitualmente per una patologia. Certo. Ma anche quelle farmaci generici. Può succedere un mal di testa o qualcosa, soprattutto in questi momenti, e le farmacie non è che si trovano subito, subito. Beh, agibili, Così certo. come anche, magari, una garza una mucchina dei cerotti, perché? perché nella corsa una piccola ferita si eh, fa okay. e anche un piccolo taglio. In questi momenti si fa fatica a medicarsi o chiedere aiuto, soprattutto quando chi deve, chi deve aiutare è impegnato a un o un altro. Benissimo. A questo punto, ma chi siete? Chi siete? un documento secondo me è importante assolutamente un documento importantissimo il bancomat mi prende i soldi i soldi perché i, potrebbe... i banchi potrebbero non funzionare ovviamente, ovviamente le chiavi di casa? Sì, della macchina. macchina della macchina perché se uscite non si prende di sicuro una torcia perché queste cose succedono spesso al buio una torcia noi addirittura abbiamo queste torce che non serve, dire, non in serve in la in batteria. batteria, anche queste sono molto comodi. Poi è buio e alla volte piove anche, può succedere se piove L'abbigliamento, un piccolo fibra, un, un malicino, qualcosa che occupa di poco spazio. E poi se uscite in pigiama magari è stata a che porte, però vi prendi freddo, cioè, qualcosa da insomma. Bravissimo. Un vedete, non vinciamo delle cose strane, ma delle cose che sul momento non viene da prendere. assolutamente no. Dormite con le scarpe voi, ha detto. No. No. E uscite cosa fate? Alle volte ve le mettete? Eh dite... sì, normalmente, no. sì. usciamo normalmente, ma non riuscite normalmente. In quella situazione potrebbe Allora un bel paio di scarpe robuste, mi raccomando. Voi voi siete svegli. Voi state due giorni senza a mangiare, un giorno sette a mangiare? No, assolutamente. no si troverà da mangiare certamente ma non si sa mai dello scatolato dei cracker che possono, possono benissimo Guarda, acqua, bloccare così l'acqua è importantissima l'igiene personale è importante anche per l'appunto spazzolino sapone anche le piccole cose per le donne, sono cose che in quel momento sono fondamentali, anche se uno a pensarci dice beh vabbè, ma poi tutto, tutto si risolve. Sì, si risolve, ma una penna, una penna, un blocco, il classico coltellino svizzero, multiuso, assolutamente fondamentale. Eh, fondamentali, queste cose assolutamente. Abbiamo un, eh, abbiamo un fischietto un fischietto perché chiaramente alle volte serve per chiamare aiuto se una bisogno di aiuto il fischietto è il segnale un po' Università. Classico, Università. universale invece Università. che urlare un accendino un accendino per un qualunque cosa come il coltellino svizzero e poi se vogliamo essere proprio bravi tra i bravi una radiolina una radiolina per avere le notizie di quello che sta essere succedendo, informati, essere certo. informati, perché certamente ci saranno gente che vi informa, la protezione civile, il vigile fuoco, le autorità, però più si è autonomi, più ci si riesce ad arrangiare e più si aiuta gli altri, per cui bisogna pensare pensare questo. Aiutiamo noi insieme agli altri. Bravissimo, questo è il ragionamento da protezione no. civile. Grazie mille, mille. a allora, voi, arrivederci.